cos'è il retinoblastoma e chi colpisce? Il retinoblastoma è il più frequente tumore dell'occhio che si sviluppa nei bambini. È un tumore importante da riconoscere perché la malattia oculare non curata in tempo esce dall'occhio, colpisce altri organi e può portare alla morte dei bambini. Come si interviene sul retinoblastoma? Il trattamento del retinoblastoma è complesso Infatti il, lo scopo fondamentale è salvare la vita del paziente, poi conservare l'organo ossia l'occhio e se possibile conservare anche la vista, che è un po' l'opposto di quello che si fa normalmente in oculistica, in cui il nostro obiettivo chiaramente è migliorare la funzione visiva del paziente. Questo infatti è una problematica oncologica che si manifesta in primis nell'occhio e come tale va trattata.